Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video! Oggi apriremo le uova di Pasqua, ma prima di tutto vai con la sigla! Auguri, buona Pasqua! Eh sì, oggi è Pasqua quindi apriremo insieme le uova! E di uova ce ne sono, quindi sarà un super spacchettamento! Iniziamo vedendo quali ci sono, allora c'è quella della Bauli che sono i cucciolotti family questa qua della Kinder sirenette poi questo qua della Lint a latte di uno delle carte di uno. poi vabbè ci sono quelli della Lint che sono veramente cottori questo qua mini poi c'è questo qua, che è doppia golosità, doppio strato di cioccolato al latte e gianduia, sempre della Lindt Della Lindt sempre, e poi passiamo al all'ultimo al Poi c'è l'uovo della Lint, Questo sempre qua, questo doppio qua. strato Niente. al latte, come potete vedere super goloso, mm -hmm. super cremoso no, cremoso no, mm -hmm. <ride> è una vecchia pubblicità con super quindi carico. partiamo con cosa mm. iniziamo visto che ci sono tre della lint partiamo con uno della lint in modo tale che li apriamo allora mm. ce ne sono quattro Prensci questo questo questo questo noi apriamo quello della 1 così per vedere cosa c'è Apriamo subito quello della 1, Vai allora! Eccolo qua! Allora, apriamo... Ecco qua! Il suo cartoncino. Allora, c'è il nastro colorato. Quindi è una cosa che hanno alcune, uo alcune uova che hanno tipo lo scotch. Io non detto mai allora, carta molto carina con tutte le scritte 1 le carte e la farina ovviamente il logo della Lint sì, oh. uh. allora prendiamo un attimo la carta poi ve la farò vedere eccolo qua c'è anche la scritta Lint wow, wow. Ricalcata. che chiccheria eh, sì. fammi vedere Facciamo vedere la scritta Lint sul cioccolato, Lint, Lint. wow, mm, si sente anche un profumo, la Lint, la produzione fabbrica è Induno Olona a Varese in pratica, C è una fabbrica stupenda, eh sì. quando si va dentro nell'outlet è una gioielleria, veramente, ok ora l'uovo, uno. No, Resistere non si può Come lo crei? Mm. Vai, un colpo secco Ok, allora, però questo, Perché se no lo faccio male voilà! Apriamo Non si apre Non si apre questo Non si apre Aspettate Guarda allora, che mi serve un martello Ecco qua Abbiamo aperto finalmente L abbiamo messo un sacco di tempo allora ecco qui intanto guardate cosa c'è eccolo qua allora questo è un po' il cioccolato mm, buono allora come sempre qua c'è la la bustina con scritto buona pasqua è molto carina perché tipo c'è cioè, i due conigli della Mint E molte cose carine della primavera Poi Vediamo cosa c'è dentro Allora Io voterò Vabbè, la carta il Cioccolato e la sorpresa Ok, allora Uh, qua si vede già un pochino Cosa c'è dentro Visto che ci sono Oh, che forte! sono tipo da viaggio sono le mini carte da uno che forte Minuscole ma no. a portata di viaggio super vediamo se posso vedere meglio eh, ecco qua allora sembrano molto utili perché tipo non avete le altre carte con questo uovo ci cioè, qua sono minuscole minuscolissime. in confronto a quelle normali sono molto piccole molto piccole e poi qua, qua c'è il cuoco che c'è anche un'altra fabbrica che si chiama Mattel che credo che sia quella della 1 la Mattel certo sì. e che produce le carte. carte 1 quindi mi sa che sarà una fusione tipo Mattel e Lindy Esatto, ecco qua le carte. Wow, ecco qua. Ora passiamo al prossimo uovo. La prova uovo l'abbiamo fatta? Okay, esatto. Anch'io, un pezzettino, un pezzettino. E okay. eh, che, che esagerata, si sì, mm. squisito, buonissimo. Mm. Finiamo questa, questo video. E mi butto sull'uovo andiamo avanti con il, la, uovo. il secondo uovo proseguiamo Testi. quindi con l'apertura delle uova prendo questo delle siganette della Kinder Mini però ci sono lo stesso le sorprese si sì, diciamo che quello grande è già stato aperto quindi... eh sì. ecco qua il cartellino ok allora ora bisogna cercare lo scotch ecco era questo quello che vi parlavo dello scotch allora credo di averlo trovato ah no ecco qua hanno messo loro una cosa per aiutarvi ad aprire le uova ok facciamo un super giro di uova ok allora vediamo un po' com'è la solita carta luccosa sì. bianco arancio e distingue e qua c'è la carta rosa, birra bianco. Oh, che carino! Guardate, è carinissimo, piccolino. Un nuovo portata di viaggio praticamente. Ok, l'ho aperto normalmente. Vediamo qua il cioccolato intanto. Ok, perfetto. Vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo la sorpresa con questo tappino rosa. Allora, lo apriamo. Eh. Ok. Oh, ho trovato una sirenetta viola. Viola. Okay. ok. Poi ci sono anche delle istruzioni e anche, credo, dei giochi. Ok, qua ci sono gli sticker con un delfino, una capasanta o una conchiglia e una stella marina. Ecco qua viola come la sirenetta poi allora montiamola ecco qui semplice montatura ok la spingiamo ok così carina eccola qua la sirenetta che dietro ha una conchiglia questa qui e dà degli occhi meravigliosi proprio belli Vediamo un po', un po', un po', il booklet qua. Allora, uh -huh. ah che forte, ci sono anche um, dei giochi, tipo qua ho trovato il labirinto da fare, dalla sirenetta deve arrivare alla sua conchiglia e poi qua ci sono varie sirenette, ce ne saranno altre, credo, però qua avranno messo quelle più carine. Okay. beh, direi che la prova cioccolato va fatta. Ed è carinissimo. Lo mettiamo qua intanto. Ok, sta anche in piedi quindi è una cosa bellissima Assaggiamo il cioccolato. Mm. È buono. Quello della linta e quello della Kinder sono veramente buonissimi. Ok, passiamo al prossimo uovo. Ed ora passiamo all'altro uovo. uovo. Mm. Dato che abbiamo aperto uno piccolo, apriamo questo qua, che è della Bauli. Io non ho mai assaggiato l'uovo della Bauli e ci sono dentro uno di questi quattro peruscini. Ma che carini! Vorrei trovare o lo scoiattolo o il coniglietto. Vediamo se lo trovo. Ecco qua. Carta super bella con gli animaletti ok apriamo allora gli animaletti sono un po' furbetti e non si vogliono non vogliono uscire oh che carini ci sono tutti gli animaletti credo ok allora questo ok apertura con l'accetto stavolta è avvenuto e bianco guardate ecco qua questi sono i due colori che ho trovato. questo oro della linta e questo bianco della bauli ok apriamo stavolta mm. lo voglio aprire con cautela ecco qua l'uovo Vediamo qua non c'è nulla. Ok. Quindi si dentro l'uovo. Eh, non ci sta. Okay. Avete notato una cosa? Il coniglietto è svenuto da quante uova stiamo aprendo e guardate quanti animali che ci sono qua, veramente, un sacco. E ora, a di l'uovo, con cautela. così. Oh, si è aperto subito. Uno vuole vedere, uno vuole vedere chi ho provato. Eh, che, che bussolotto di sorpresa. Io non vedo. Ecco qua. Questo. Vediamo un po'. Prova ad indovinare. Così. Per mm. Ok, ho aperto. Queste Io. sono le possibili. Sì, chi potrà gli... uscire. Ok. Vediamo chi ho trovato. Ve lo faccio vedere Io chiudo do gli occhi. Oh, che bello! E' questo. Qui. Ho già visto, ho già visto. Io non l'ho visto ancora, però voglio scoprire un po' chi è. Ai. Squid, squid, No. Sì! fortunata wow e lo scoiattolo eh sì scrivetemi sotto giù nei commenti quale beh qual è il vostro uovo preferito lo e... scoiattolo e quale avete aperto? Oh, e sta arrivando anche Jumpy! Eccolo qua! Il nostro coniglietto! E ehm... Scugliatolino, scusate. Ah, ha trovato un amichetto. E va come contento. Ciao, ciao. ciao. Oh, fa so carino. È anche panzottino. È troppo carino. Guardate. Mi sa che ha mangiato troppo cioccolato. Eccolo qua. Ci voglio vedere la bellissima coda che eh? ha. Eh sì, guardate che bella codona. Morbino. Eccolo qua, è anche super, super morbido, è un sacco morbido ed è molto buono. Quindi bello. una super sorpresa da parte di Bauri, bellissimo. Maoli? Eccolo lì. Vado a mangiare il mio cioccolato. Eh. E adesso la prova cioccolato. Ok, apriamo. Mm. Molto buono. È un po' fondente, è al latte comunque. Mm -mm. C'è scritto cioccolato superiore al latte. È un po', un po', secondo me è un po' fondente, un po' al latte. Secondo me. Poi se l'avete trovato anche voi, ditemelo. Okay. dopo. Grazie. Mm. Molto buono! Mmm, mm. mm si, sì, si, sì, al latte, al latte. Vai allora adesso andiamo Con questo uovo piccolino dove si è sdraiato Rimaniamo si sempre sul lint Sì sempre Lint dove Sbaraboing mangia tanto Ok allora vi consiglio anche di fare delle torte Così da togliere un po' di cioccolato in casa Vi consigliamo? Una volta mangiato tutto questo cioccolato di lavarvi anche i denti Eh sì okay. Se no aiutiamo gli amici dentisti ok questo è ancora più piccolo di quello della Kinder ok allora carta durata con Pua molto carino e apriamo per vedere wow. qua non hanno potuto mettere la sorpresa non qua. Questo qua è un nuovo minuscolo Minuscoli sempre con la scritta Lint faccio dentro la sorpresa però allora apriamo vediamo non c'è nulla ok assaggiamo il cioccolato qui la sorpresa è nient'altro che del cioccolato super buono mm -hmm. ma dentro c'è qualcosa ecco vedo qua. ecco lì. lì lo apriamo per bene ecco Sorpre mm -hmm. no che bello che carine! Non riesco mai a vedere bene. Vabbè, dopo lo faccio vedere. Ok. E' una gommina con il coniglietto e dei palloncini di Pasqua. E' una piccola gommina, gommina! Oh, oh, che bello! Ecco qua la sorpresa che ho trovato nel mini uovo. Super! Un mini, mini, Grazie quindi alla mini, mini, mini. Lint per questa super micro ma sempre buonissimo il cioccolato eh sì certo. allora cosa fai? no okay. beh questo è un barattolino molto carino dove potete del cioccolato cioccolato da viaggio oh. eccolo qua la mini gommina con dietro la scritta lint gold bunny eccolo qua minuscola macchinistica bella, un quadrata vai via ecco qua ok, passiamo al prossimo uovo mm. adesso abbiamo una doppia golosità eh sì, abbiamo doppia golosità anzi, quattro perché abbiamo due uova tutte di doppia golosità vai intanto sbaraboing sta qua anzi Virg. così non vede le altre uova e apriamo questo qua che è verde come, come carta ed è doppio strato di cioccolato al latte e gianduia con sorpresa ok allora lo apriamo di che marca sarà? sempre l'int abbiamo quattro uova delle lint, della lint ok allora qua ci servono le unghiette di, di sbaraboing quindi usiamo ok sbaraboing mi ha aiutato vediamo un po' se lo scala ok questo qua oh ecco qua sono riuscita anzi siamo riusciti a ad aprire non scusa oh e dopo tanto tempo ci siamo riusciti ecco qua il nastro giallo eccolo qua lo faccio vedere va bene e eh sì. andiamo a vedere la golosità doppia golosità okay. Poi va, oh. sono doppio curioso anch'io guardate che Gold! Guarda che non ti vediamo. Oh. Sei sommersa dalla carta. Eh, ok, qua. ok. Uè super oro qua, eh. Eh sì. Super super oro. E anche molta carta. Allora, apriamo, perché qua. Oh. Eh. Doppia golosità, vediamo. E si apre anche molto, molto bene. Allora, qua.. Oh, forte! Guardate, c'è tipo la colata, fortissima poco poco l'uovo mm. uh -huh. com'è com questa doppia golosità? buoni fammi sentire anche a me fammi sentire tikchi di. è anche un po' sciolto mm. un confermo è una super doppia golosità ok apriamo la sorpresa ti immagino che sia un refletto vediamo qua perché c'è una fusura Boh, non si vede ok, allora Apriamo. ok ma cosa ci sarà là dentro? Mm -hmm. non so ecco qua, che bello un bracciale vediamo se si riesce ah, qua è una cosa importante una sorpresa made in Italy eh okay, sì allora ecco qua l'ho aperto così ve lo faccio vedere meglio è un bracciale, sì, un bracciale con Fantastico! Eccolo qua. Ve lo faccio vedere meglio. Ecco qua la stellina e questo è un bracciale della vita. Super fantastico. Lo metto dentro. Ma anche questi nostri amichetti. Eh sì. Sono super belli. Guarda che bello questo. Uh, è caduto? Sono caduti tutti, aiuto! Sono caduti tutti dalla felicità. Ecco va bene dai wow che belli questo braccialetto è molto molto fashion e sì. anche chic Passiamo. ovviamente sorpresa made in Italy grazie alla Lint Ciao. e andiamo a concludere l'ultimo video con questo uovo gigante wow anche qui super sorpresa miam, miam. che buono wow. super sorpresa made in Italy eh sì, oh. questo è un cioccolato della lint sempre della lint con sorpresa uovo con doppio a latte strato. super sciollevolezza ok, apriamo andiamo a vedere cosa c'è dentro questo bauletto eh sì, un baulone più allora, apriamo ok, apertura credo molto semplice ok allora, ora apriamo ok allora ok allora è tipo come aprire una torta ok allora un cofanetto eh sì, qua c'è un'altra apertura come l'altra allora ecco qua quasi aperto ci vuole molta pazienza è una cassaforte hanno fatto eh un certo? sistema anti-intrusione anti-intruso antipapà perché se lo vedevo io non arrivava oggi eh, eh, eh. ok allora ci stiamo quasi arrivando ok oh, perfetto ecco qua abbiamo aperto. che è proprio un wow. uovone anti-intrusione per... contro, contro papà eccolo qua okay. Uè, che, che bello facciamo conscire wow. Qua non c'è nulla. Una confezione super, super metica. Qua è veramente una cassaforte nella cassaforte. Uh, eh sì. Uh. Ok. Uh, che bello questo sistema blocco. Qua c'è anche un, mi sa, una cassaforte per mettere le uova. Oh, che bella carta, che è molto liscia. Guardate, mi sciola anche alle mani. Sì, ma eh. al sodo dell'uovone. Eh sì. Lo apriamo qua. Ok, allora, è tipo un porta È tipo una matrioska, sembra. Cioè, dentro la scatola, dentro la scatola, dentro la scatola. E se facessero veramente un cioccolato dentro un cioccolato, dentro un cioccolato, dentro altri cioccolati. Oh, sono fortissimo. Ecco qua, il nostro uovo. Si mm, è aperto veramente. Oh. Vai. Uh, uh, e voilà. Okay. Abbiamo aperto i yoki. E abbiamo una... Super sorpresa. super sorpresa facciamo una prova del cioccolato io ho già assaggiato zig zig zig zig e eh. è eh, partito vabbè intanto noi apriamo la nostra mmm che buono questa qui è le palline quelle rosse in eh, formato gigante veramente che buono allora apriamo anche questo se riesco Allora Ecco qua ce l'abbiamo fatta Andiamo a vedere Ti Aspera Boeing Uh che bello È un anello Abbiamo fatto tutto il corredo Prima Ehi. Il braccialetto Adesso Il super anello Ve lo faccio vedere sopra il Ecco qua con un, anche un charme. Eccolo qua. Ma eh, che bello! Aspetta, che inquadriamo meglio. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Eccolo, Eccolo guarda che bello! Molto bello. Cosa okay. c'è su il, il simbolino della linte? No, c'è un quadrifoglio. Un quadrifoglio, è là. Essere fortunata in tutto, anche nelle pericole. Mm -hmm. Ok. Quindi siamo stati anche super fortunati, è stato un bellissimo spacchettamento delle uova di Pasqua. Ed ecco qua tutte le sorprese. Wow! Sono molto molto belle e sbaraboing. Qual è stato il tuo uovo preferito? Mm. Io direi mm. Avendoli assaggiati a me, io, direi, io direi tutti. Sì, sì, molto buoni. Molto buoni, veramente tutti, tutti, tutti, tutti. E anche le sorprese, molto utili. Le sorprese, eccole. Andiamo a fare una casellata delle nostre sorprese. Uno. Um... Intanto ringraziamo tutti i marchi. I marchi. Bauli, lint, Kinder. E... e... Andiamo a ringraziare anche i nostri amici da casa, quindi salutiamo chi? Saluto Beatrice e Simone che mi scrivono sempre nelle live e anche nei video, quindi li saluto, ciao! Andiamo anche a salutare Marisa da Siena e Anna da Saronno che saluto, quindi ciao!